Buongiorno, le pillole di oggi sono i numeri e alcune curiosità, per esempio sul numero 7. Dunque 7, 7 è il numero, 7 è il plurale di setta, no, 7 è il plurale di setta, o il numero. Ho chiesto a Valentina che con questo testo ha una certa confidenza. Sono 7, 7 segrete. Arman, 7 è il numero. 7 è il plurale di setta. Ora, ad esempio, mancano 20 alle 7. In realtà, è l'esatto contrario. Ma che stai dicendo? Non proprio il contrario. Insomma, 7 si dice 7, sia che sia il numero, sia si tratti della setta segreta. Insomma, vediamo qualche curiosità rispetto ai numeri naturali, perlomeno, quelli che necessitano di un po' di attenzione. 2, 3, 6, 7. 10, 14, 20, 30, 100. Tombola? Niente tombola? È tutto. Ricordatevi di iscrivervi al canale per avere le vostre pillole ogni settimana. Ciao!